Durante la sua lunghissima carriera, trascorsa in buona parte presso la corte di Sassonia, Cranach ha dipinto numerosi ritratti, sacrificando in parte la verosimiglianza per ottenere un forte effetto simbolico, con uomini che si atteggiano a indomiti cavalieri e dame dal fascino insidioso, grazie al sortileggio di occhi pungenti e fantasiose esotiche acconciature. E questo triplice ritratto raffigurante le principesse Sibilla, Emilia e Sidonia ne è un lampante esempio. A prima vista lo spettatore può avere la sensazione che l'artista abbia ritratto solo una ragazza da tre angolazioni diverse. Infatti le tre sorelle sono molto simili nel viso e nell'abbigliamento, eppure così diverse tra loro. Dopo un'attenta analisi si può facilmente vedere come il maestro è riuscito a catturare una personalità diversa e l'età su ogni volto e anche una diversa preferenza di moda. Ognuna di loro ha un taglio di capelli diverso ma alla moda durante il Rinascimento in Sassonia e ogni abito presenta tessuti costosi e ricami complessi. I monili d'oro sono un simbolo di ricchezza e prosperità. Tuttavia non si può fare a meno di notare il cappello mancante i dettagli mancanti e la faccia malinconica della ragazza di sinistra la più vecchia è come se il tempo la stesse portando via dal dipinto sotto i riflettori ora è la ragazza al centro Emilia è la sua ora e ci sta guardando spudoratamente in un tentativo disperato e dolce di essere ricambiata Sidonia la più giovane evita il nostro sguardo innocente e modesta